ci potremmo fare con 104 milioni al giorno! 10 scuole! 46.000 terapie intensive! 1.600 trapianti di cuore! 2.000 parchi giochi! milione di oggeri! Lupagella! Thank <laughs> you.